si è schiantato contro una cima innevata di San Giorgino il volo privato con a bordo Dolly Sinatra. Doveva andare a trovare il figlio a Las Vegas, assieme a un'amica. Le alte temperature hanno impedito ai soccorsi di recuperare il cadavere prima di quattro giorni. Il volo lo aveva prenotato direttamente il figlio. Dean ha lasciato Lewis. Sono preoccupata. Jerry lo minaccia ancora. Dice che prenderà tutti i sonniferi che ha in casa e mio marito se ne sta seduto sul divano a guardare un western con il suo sandwich di uova fritte.